Angelica Trenta, Movimento 5 Stelle, prego consigliera. Grazie Presidente. Sinceramente speravo che oggi il sindaco Leopoldo di Girolamo, che rispettiamo ovviamente come tutti e tutte le cariche elette in questo Consiglio democraticamente, portasse però altre argomentazioni che non fossero la ripetizione delle stesse eh, statistiche e delle stesse fandonie purtroppo, questo mi sento di dire, sentite in questo Consiglio da fin troppo tempo. Speravo che entrasse nel merito delle questioni amministrative e politiche che lo vedono coinvolto, delle questioni amministrative e politiche, non parlo di altro. Ancora una volta abbiamo assistito a una disanima che parte dalla Seconda Guerra Mondiale, eppure debiti fuori bilancio. Che noi siamo riusciti a intravedere fin da quando siamo entrati solo nel 2014 sono stati accumulati coscientemente, e di questo ci sono i documenti che lo attestano, come più volte l'abbiamo tranquillamente eh, dati qui in Consiglio Comunale e ovunque pubblicati. Attestano che questo Consiglio, che questa Giunta, che questa dirigenza, almeno in parte, sapeva benissimo di ciò che stava accumulando, un peso che andrà addosso a tutti i cittadini. Ternani, che pagheranno due volte, due volte il peso di errori di dirigenti e politici che invece ne usciranno tranquillamente, ricollocati chissà forse altrove, perché a questo che state pensando, non state pensando al bene della città, state pensando a cosa vi conviene per ricollocarvi meglio. E io questo come gruppo consigliare entrato qua dentro che è pronto ad andarsene anche il giorno successivo non lo posso assolutamente accettare. Nel momento in cui vedo lavoratori che vengono cacciati via dalle proprie aziende dopo 40 anni di lavoro, nel momento in cui vedo che le persone sono costrette ad emigrare per trovare lavoro... Favore, per, favore, no, non, veramente, non ho, per favore, non ho bisogno di applausi perché quello che dico è quello che loro sanno, diciamo sempre, anche quando non c'è nessuno. Credo che questa volontà del sindaco che, attenzione, non ha detto di dimettersi, ha detto che forse che rassegnerà eventualmente le dimissioni, come già detto nel 2011 che rassegnerà le dimissioni e poi dopo con la possibilità di ritirarle. Ma stiamo giocando? Ma a che gioco stiamo giocando? Sindaco Leopoldo di Girolamo, quando parlava di partite e di movimenti, io rappresento un gruppo consigliare in questo Assise, votato da più di 10.000 citt 10 cittadini ternani, democraticamente e costituzionalmente eh, esprimo le posizioni di un gruppo consigliare che da quando è entrato qui dentro non ha fatto altro che provare a collaborare ha avuto come risposta solamente la mancanza di rispetto nei, nei nostri confronti e quindi nei confronti dei cittadini terniani che rappresentiamo non siete riusciti nemmeno per favore Presidente Mascio non vorrei essere interrotta da persone per mandate a disturbare come tutti qui siamo stati silenziosi quindi prego anche chiunque debba provvedere, non vi state assumendo le responsabilità, anzi le state coprendo, perché vorrei ricordare a tutti che gli oltre 50 milioni di debiti fuori bilancio che ricadranno con questo piano sui cittadini in realtà non è detto che debbano essere pagati dai cittadini, perché ci sono parti di quei debiti che potrebbero essere riconosciuti da un commissario come non legittimi e accumulati da persone responsabili che ne devono pagare di persona. Quello di non pagare per debiti che voi stessi negli anni avete accumulato è un privilegio che nessun altro cittadino vernano ha, pagando per due volte, prima i servizi, spesso anche di non buona qualità, che il Comune stesso ha erogato in questi anni abbiamo visto soltanto per dire tre scuole comunali chiuse e questi sono fatti, non sono interpretazioni e poi li ripaga pagando appunto quei debiti fuori bilancio che voi fino al bilancio del 2016 dichiaravate che non ci fossero quando c'era documentazione che attestava che già parte della dirigenza e degli assessori sapevano che c'erano e che per legge dovevate riconoscere Io Personalmente mi aspettavo che anziché fare una critica alle opposizioni, fondamentalmente come il sindaco ha fatto, facesse una critica al suo interno, al suo partito, perché il partito che, di cui parlava la Costituzione, una Costituzione che noi tutti amiamo e mi permetto di dire, abbiamo votato no anche contro il suo smantellamento, orgogliosamente, è una Costituzione che vede i partiti fare gli interessi del popolo, non gli interessi di fazioni interne allo stesso partito. Quindi in questa presunta e mistificatrice responsabilità che il Sindaco pone nei confronti della città, io vedo soltanto, e sono tre anni che sono qui dentro e quindi lo posso dire, una volontà di andare avanti perché costretti da partite aperte e da ricollocamenti che si devono trovare prima di andare al voto e anzi cercare di legare le mani alle prossime giunte eventualmente sempre dello stesso partito, ma forse anche di altre forze politiche, legargli le mani per far sì poi che non possano essere libere come invece sarebbero di governare una città, senza avere, come invece avete avuto voi e l'avete dimostrato quotidianamente, interessi altri che non erano quelli del bene comune. Avete reso praticamente questo comune un deserto avete reso questo comune un deserto, i servizi comunali dal sociale alla scuola sono stati smantellati, non si trovavano i soldi, ancora me lo ricordo, due anni fa per dei bagnetti di una scuola dell'infanzia che costavano 3.000 euro e ci siamo trovati però affidamenti diretti per migliaia e migliaia di euro in proroga senza gara e con determini dirigenziari fuori anche dalla possibilità di proroga. Questi sono fatti che riportano, ma non dico la magistratura che vi ha accusato e voi lì in quelle sedi dovrete difendervi ovviamente da quelle che sono le accuse di quell'organo, ma qui vi dovete difendere da quelle tecniche amministrative e politiche, non l'avete mai fatto perché quando si parla nel merito il sindaco e la sua giunta non rispondono mai e accusano gli altri. E questo è un atteggiamento personalmente, signor Sindaco, che non mi aspettavo almeno oggi, che non mi aspettavo almeno oggi. Non ho nulla da aggiungere se non quello che abbiamo sempre detto. Io spero che veramente finiate di lasciare in ostaggio questa città di un partito, che, che finiate di bloccare una città che ha necessità di ripartire e non può ripartire con uomini e donne che sono comunque in qualche modo vincolati, ma non solo da indagini giudiziarie, ma da palesi, difformità, anomalie amministrative e politiche. Bandi che non si fanno, gare che non vengono date, lavoratori che perdono il loro lavoro, che sono precari proprio a causa di questo sistema anomalo di prorogazio. Invece di mettere le clausole di salvaguardia dei lavoratori all'interno dei vostri atti non ce le avete messe. E poi parlate di lavoratori. E lei signor sindaco quando afferma di aver lasciato il posto da senatore perché non aggiunge che però il vitalizio da parlamentare lo prende? E Quello sì che mi avviso è un grandissimo privilegio perché lei avrebbe dovuto fare il sindaco a tempo pieno di questa città anche con tutto lo stipendio perché se uno fa il sindaco a tempo pieno se lo merita perché è un lavoro difficilissimo e non invidiabile, veramente non invidiabile. Allora avrebbe dovuto prendere lo stipendio da sindaco e rinunciare a un privilegio, perché lo stipendio è un diritto, l'indennità è un diritto per chi fa il suo lavoro, il, il vitalizio è un privilegio, quindi lezioni da francescani non le accettiamo da nessuno, tantomeno da chi in Parlamento e in Regione rinuncia a metà dei propri monumenti e non prenderà alcuna indennità eh, di vitalizio o cose varie in futuro. Questo mi spiace, lo devo dire, perché altrimenti si fa passare una realtà per quella che non è. Spero che tutti qui ci rendiamo conto della difficoltà di questo Consiglio Comunale, noi non abbasseremo la guardia. Chiunque pensa di stare in quel posto a posto di altri che se ne sono andati sa che noi quello che abbiamo fatto fino a questo momento, il nostro ruolo di amministratori e di vigilanza riguardo agli appalti, riguardo ai soldi che vengono sprecati invece di darli ai cittadini, lo faremo il triplo. E vi posso garantire che quello che porteremo fuori, analizzeremo, eh, ci metteremo il triplo dell'impegno messo finora e penso che tutti possano dirci, anche i nostri avversari, che non ce ne messo poco di impegno fino ad oggi.